Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella, Rossella Pani. Noi oggi andremo a fare una lettura angelica. Eh, l'argomento che andremo a trattare è l'argomento dell'amore, va bene? E della guarigione. Allora, come sarà strutturata questa lettura? Adesso andrò a pescare, ok, tre carte da ogni singolo mazzo. E creerò tre gruppi va bene. Poi in ogni gruppo io metterò sopra una pietra: metterò il cristallo di rocca, metterò l'ametista e l'occhio di tigre. Poi voi andrete a scegliere la pietra che più risuona nel vostro eh, cuore. E quindi farò una lettura personalizzata per ogni singolo eh, mazzo. Ok, prima di tutto iniziamo eh, con una preghiera di protezione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 Ok, una carta, poi andremo a svelare le carte insieme, va bene, la seconda carta, quindi neanche io so che carte stanno uscendo, vediamo un po', ok, prima carta per il secondo gruppo, seconda carta, terza carta, ne sono uscite due, e questa è uscita, va bene, l'avete vista, si è girata, <ride> riconciliazione, vediamo un po', queste sono le carte dell'amore sussurri dell'amore, sono molto belle, quindi parlano, danno dei consigli sulle relazioni in generale, ma anche sulle relazioni d'amore, va bene. 3 eh, 1 2 3 1 2 e 3 ora vediamo le carte della guarigione la guarigione con gli angeli 1, 2, questa è uscita, lo stesso, 3, sono girate troppe carte, ecco, questa è saltata fuori, una, è bellissimo quando le carte... Sembra che vogliano a tutti i costi dare un messaggio, escono da sole. Ok, due, tre, una. Sono un po' piccoline queste carte mi viene un po' di difficoltà a meschiare, le due e tre, ok, vediamo un po', quindi per ogni mazzo abbiamo detto, abbiamo fatto una bella preghiera, quindi adesso io vi chiedo di entrare nello spazio sacro del vostro cuore e di chiedere addio, aiuto a Dio all'Arcangelo Michele, ai vostri angeli, ok? Nel primo gruppo mettiamo il cristallo di rocca, nel secondo gruppo mettiamo l'ametista, nel terzo gruppo mettiamo l'occhio di tigre. Quindi adesso un attimo di silenzio, cercate di scegliere col vostro cuore qual è la lettura più adatta a voi inspirate ed espirate Chiedate, chiediamo la protezione dell'arcangelo Michele guida e assistenza bene adesso che avete scelto iniziamo col primo gruppo mettiamo un pochino più qua così allora vediamo un po le, le giro verso di voi le carte allora aspettare l'amore nuovo lasciare andare il tuo ex lascia andare il senso di controllo ok questa è relazione partnership quello andiamo a vedere un po nello specifico fai ciò che ti dà gioia nell'amore ok miracoli e benedizioni poi vediamo nell'aspetto della guarigione trova un'altra soluzione ok armonia e ascoltare la voce di dio degli angeli allora questa è una lettura Molto importante, eh, molto eh, rivolta in particolar modo a coloro che in questo momento stanno cercando di eh, una nuova relazione oppure che non riescono a lasciare andare eh, il proprio ex o una persona che potrebbe ancora stare con voi ma in realtà eh, si tratta di una relazione che ormai è eh, finita, quindi lasciate andare eh, l'ex, non, non state lì a pensare a una riconciliazione, che invece eh nell'altro gruppo adesso non ricordo quale eh, in questa situazione la, quando un rapporto ormai è finito è meglio lasciare andare eh, lasciare andare il passato lasciare andare tutto ciò che vi sta eh, creando stress e ansia sarebbe un errore ritornare indietro è un errore continuare a pensare a una persona che comunque vi ha creato sofferenza dolore comunque non eravate compatibili non eravate fatti l'uno per l'altro diciamo che l'amore Sta arrivando ma ci sono delle tempistiche divine infatti gli angeli vi stanno invitando ad aspettare è venuto il momento di aspettare per piacere non mettete controllo in questa situazione avete appena conosciuto eh, qualcuno di nuovo e quindi ci potrebbe essere un'alleanza un'unione degli intenti sia lavorativamente parlando ma eventualmente anche in una potrebbe nascere una nuova relazione attraverso questa conoscenza che avete appena fatto o che eventualmente sta per sta per cioè state per incontrare una persona però lasciate andare il controllo dovete uscire dall'ego dice l'arcangelo Michele perché l'ego vi, eh, vi sta controllando e siete voi che poi mettete anche controllo in questa situazione e invece in questa situazione c'è bisogno di serenità e di amore per voi stessi iniziate a pensare ad amare voi stessi va bene ok cercate anche di diciamo che di ritornare a quello che voi amate veramente amate fare ecco, iniziate a fare qualcosa per voi stessi che possa essere cambiare città cambiare lavoro che possa essere un hobby che possa essere qualcosa di creativo iniziate a pensare a mettere amore nelle cose che fate a mettere amore anche nel vostro corpo magari seguire un'alimentazione di un certo tipo prendervi cura di voi stessi fare sport fare qualcosa eh, che vi consente di riconnettervi con voi stessi con la vostra anima e la vostra vera natura quindi assolutamente Miracoli infiniti alle porte, e assolutamente diciamo che eh, sta, sta veramente per nascere una, una partnership tra voi e quest'altra persona. Che ripeto, l'avete già incontrato o la state per incontrare va bene tu se voi lascerete andare il controllo e lascerete andare il passato armonia alle porte va bene quindi eh, ripensateci lasciate andare lasciate perdere quello che non serve il vostro massimo bene ok e rimanete in ascolto magari fare un pochino più di meditazione magari fare un pochino più di preghiera questo vi consentirà di ascoltare la guida divina cosa gli angeli cosa l'arcangelo Michele hanno da dirvi in questa situazione amare voi stessi in primis ok? bene questa è la prima lettura primo gruppo molto interessante ok vediamo il secondo gruppo il gruppo per chi ha scelto l'ametista. allora mantenere una mentalità aperta guarigione di eh, familiare, c'è bisogno di guarire eh, le cose che riguardano la vostra famiglia, un nuovo amore alle porte, ok, eh, volevo ricordarvi che magari eh, guardate eh, la lettura in questo momento, magari poi la riguardate tra un mese e due mesi e potreste scegliere un gruppo di appartenenza diverso, va bene, ok? Eh, diciamo che anche qui parla dell'amore degli altri quindi questo è assolutamente in allineamento con l'amore per, eh, per la famiglia anche qui parla di nuovo amore ragazzi anche questa carta aspettate cerchiamo di metterla nella telecamera vedete due mazzi diversi con lo stesso messaggio un nuovo amore bellissima questa cosa eh, ok ritorna dentro il tuo cuore va bene prendersi cura del proprio corpo, l'angelo custode è al tuo fianco, sta emergendo qualcosa di nuovo e quindi anche questa è in allineamento con, la, con, la, con le carte precedenti, quindi diciamo che in questa lettura c'è poco da dire, nel senso che è già molto chiara, eh, perché le carte sono proprio chiarissime, un nuovo amore alle porte, avete appena conosciuto qualcuno, state per incontrare qualcuno che eh, porterà amore nella vostra vita e sarà la persona giusta uh, per voi va bene però diciamo che in questo momento siete uh, portati a portare guarigione guarigione uh, cercate di risolvere le questioni familiari che vi stanno affliggendo con i genitori con i figli o con i uh, diciamo e potrebbe essere si potrebbe trattare anche di un ex marito un ex fidanzato magari avete un figlio in comune ci sono delle situazioni un pochino complicate da risolvere chiedete guida e assistenza. Addio, all'Arcangelo Michele, chiedete di, di veramente di cercate di perdonare, cercate di agire con compassione, eh, di lasciare andare la rabbia, anche qua veramente è importante eh, che mandiate amore e luce qua è importante amare non solo ricevere amore ma donare amore questa carta vi sta invitando a donare amore ai vostri familiari e anche eventualmente a un futuro partner eh, questa carta invece vi sta invitando a tenere la mente aperta in quanto la persona giusta per voi potrebbe essere diversa da come ve la aspettate quindi anche fisicamente magari voi vi aspettate il principe azzurro biondo con gli occhi azzurri e magari questa persona è eh, fisicamente tutt'altro rispetto a come ve l'aspettate o magari avete appena conosciuto una persona magari eh, a primo impatto non, non avete considerato l'idea che questa persona possa essere la persona giusta eh, invece questa persona vi potrebbe sorprendere perché ha delle qualità nascoste che mh, se voi glielo permetterete se voi mh, cercherete di amare di più perché magari questa persona voi l'avete incontrata un nuovo amore ma voi non state dando abbastanza non state donando voi stessi e quindi non date la possibilità a questa persona di mostrarsi a voi va bene quindi per piacere amare di più incondizionatamente perdonare guarire le questioni familiari miracoli alle porte c'è proprio l'angelo dell'amore i vostri angeli custodi eh, sono al vostro fianco e vi stanno proteggendo l'arcangelo michele vi sta dicendo che eh, siete al sicuro in questa situazione ok anche qua si parla di amore si parla di Uh, diciamo che molte persone magari non riescono a donare amore dic dicono gli angeli in quanto questa carta sta dicendo se non riesci ad amare cerca di sintonizzarti nella frequenza di quando tu amavi di quando tu hai provato questi sentimenti di amore nel passato ritorna lì cerca di sintonizzarti in questa frequenza e di ricontattare l'amore che tu puoi essere in grado di dare quindi qua questa lettura è un invito al dare al dare va bene eh, stanno quindi mh, prenditi cura del tuo corpo ti sei un pochino lasciato andare lasciata andare eh, mangia sano bevi tanta acqua mangia eh, frutta e verdura vai a camminare vai a correre fai un po di sport un po di bicicletta fai qualcosa che per muovere il tuo corpo il tuo corpo ha bisogno di esprimersi ha bisogno di stare bene e un po di attività fisica ti può aiutare anche a rimetterti in forma e anche a essere magari anche più attivo attraente per te stessa per te stesso e anche eh, per le altre persone va bene quindi naturalmente in primis ama te stesso ama te stessa va bene benissimo abbiamo concluso anche il secondo gruppo la lettura sul secondo gruppo ora andiamo a vedere il terzo gruppo occhio di tigre questo è il vero amore fantastico addirittura uscita this could be the one questo potrebbe essere la persona giusta quindi questa carta va a convalidare la precedente ok riconciliazione Forse eh, potrebbe essere che magari avete litigato col vostro compagno ok o con questa persona eh, oppure un ex che torna dal passato però assolutamente questa carta ti sta confermando che la persona giusta è quella per cui hai posto la domanda, ok? Eh, è proprio la legge dell'attrazione che vi ha fatto incontrare, like, attract, like, like, like, scusa. Cioè noi attraiamo i nostri simili, ok? Eh, ricevi con amore e apprezzamento, apriti a ricevere. Mentre l'altra lettura era, la precedente era improntata sul dare, questa lettura è improntata sul ricevere, Ok? Uh, benissimo uh, tu sei degno di essere amato assolutamente miracoli infiniti alle porte bellissimo veramente questa è la tua anima gemella ragazzi è meraviglioso guardate amore è vero questo potrebbe essere la persona giusta riconciliazione anima gemella Miracoli, ok? Divine guidance. La guida divina ti sta proprio eh, guidando nella direzione giusta, nella direzione della persona giusta, ok? Quindi assolutamente la persona per cui hai posto la domanda è la persona giusta per te, eh, potrebbe essere per te perché ha tutte le caratteristiche vi siete attratti, perché la legge dell'attrazione è una legge universale secondo la quale noi attraiamo i nostri simili pensieri nelle emozioni nel nostro modo di essere quindi questa è una persona veramente compatibile com potrebbe essere complementare ma comunque compatibile per te eh, c'è una riconciliazione in quanto potrebbe essere che un ex Uh, sia ritornando nella vostra vita oppure che la persona in questione avete avuto una discussione e adesso ci sarà la riconciliazione quindi assolutamente uh, gli angeli hanno stanno vegliando su di voi questa è la tua una delle tue cioè è comunque una tua anima gemella e miracoli infiniti vi stanno portando proprio nella direzione giusta quindi tutto si sta muovendo Uh, affinché tu possa uh, unirti a questa persona naturalmente ci sono delle di tempistiche uh, divine ok quindi questa persona comunque una persona che ti dà attenzioni che ti dà amore ti fa sentire amato ti fa sentire amata apriti a ricevere perché se no rischi anche di perdere questa occasione quindi bisogna aprire il proprio cuore a ricevere l'amore va bene ok uh, diciamo che c'è bisogno di radicarsi va bene eh, di radicarsi perché eh, diciamo che l'amore sta arrivando in un livello più alto un livello più elevato di quello che tu osi anche solo immaginare ok benissimo oltretutto questo è un amore guidato dall'amore divino va bene quindi c'è proprio la, la guida divina che vi ha fatto incontrare, vi sta aiutando a veramente a riconciliarvi, a ritornare insieme, a stare insieme. Un amore guidato dal divino. Bene, cari anime infinite, per questa, abbiamo terminato questa lettura angelica. Ripeto: eh, in tempi diversi potreste essere attratti da un gruppo di carte diverse, Con questa, no, questa lettura non ha una tempistica la tempistica è in base a quando tu sei attratto da questa lettura quindi se tu sei attratta da questa lettura in questo momento vuol dire che questa lettura è giusta per te in questo eh, momento va bene magari poi ne faremo un'altra verso eh, san valentino ok io eh, spero che abbiate ricevuto le risposte che di cui avevate bisogno eh, volevo informarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte e anche come connessione diretta con l'arcangelo eh, michele se siete interessati potete contattarmi va bene io vi saluto vi abbraccio e ci sentiamo presto ciao ciao ciao